Allora, eh, le slide che vedete sono tutte in inglese ma eh, a meno che non le richiedate esplicitamente parlerò in italiano eh, l'obiettivo eh, di oggi è eh, capire eh, come eh, è possibile raccogliere i requisiti e in generale quali sono le linee guida che possiamo seguire per fare eh, questa operazione Un breve inquadramento di che cosa sono i requisiti all'interno di quello che è il generico ciclo di vita di sviluppo eh, del software. Allora, normalmente il punto di partenza nello sviluppo di un qualunque sistema sono le esigenze di un committente o un cliente queste in qualche modo devono essere formalizzate e scritte, Dobbiamo passare da quello che ha in mente il nostro committente a un qualcosa che sia scritto, che possa essere eh, usato sia per confrontarsi con il committente sia come punto di partenza per andare a sviluppare il sistema. E sviluppare il sistema di solito è un'operazione eh, complessa eh, a seconda delle dimensioni e della scala del sistema eh, può essere fatto di, di più passi in generale il, si identifica di solito una fase di design del sistema, definizione di quella che è l'architettura, e poi eh, un, una fase successiva che è quella di eh, progettazione un po' più nel dettaglio. Partendo dalla progettazione dettagliata è possibile effettivamente andare a scrivere quello che è il codice. Quanto questi passi siano eh, distinti tra di loro, eh, fusi assieme o ulteriormente eh, decomposti dipende ovviamente dalla complessità del sistema, quindi non ha senso eh, fare tutta questa serie di passi distinti e completamente separati se il sistema è molto semplice, mentre invece se il sistema risulta essere molto complicato, allora viceversa conviene andare a dettagliare ulteriormente questi passi. Abbiamo poi eh, tutta una serie di passi che riguardano la eh, convalida del nostro sistema, la verifica. Per cui eh, andremo a fare dei test di unità che verificano il risultato della codifica rispetto a quello che è il progetto di dettaglio. Andremo a fare i test di integrazione che verificano quello che è il risultato del sistema rispetto a quello che era il, il, il progetto, l'architettura del sistema. E andremo a fare dei test di sistema che confrontano il nostro sistema, già verificato a livello di integrazione, a livello di unità, con i requisiti. Quindi, alla fine, quello che emerge, eh, questa linea tratteggiata, è vogliamo, il, la, la linea di confine tra quello che è lo sviluppatore del software e il committente, quindi quello che entra sono delle esigenze più o meno vaghe del committente, e quello che esce è qualcosa che è stato attestato essere conforme ai requisiti. Per cui, se sbagliamo la cattura dei requisiti, inevitabilmente sbaglieremo a fare il sistema. Eh, spesso nelle organizzazioni più mature che acquisiscono software c'è anche una fase che riguarda i test di accettazione, che però è compito di chi acquisisce il software, non di chi lo produce. I requisiti sono eh, un elemento chiave anche perché in generale è stato dimostrato che la correzione di un qualunque difetto che si scopra in un software è legato in maniera esponenziale al ritardo con cui lo si scopre. Per cui se io introduco un difetto in fase di requisito, quindi all'inizio, il costo aumenta di un ordine di grandezza a ogni fase. Quindi se lo introduco in fase di requisiti e lo scopro in fase di definizione dell'architettura, costerà 1. Se lo scopro in fase di design o di codifica, costerà 10. Se lo scopro in fase di test, costerà 20 e salgo, in fase di, dopo aver rilasciato il software, a un ordine di grandezza superiore. Per cui, prima e meglio eh, faccio queste attività, quindi dai requisiti, che è il primo passo, poi anche il design, eh, meglio riuscirò a garantire la qualità del mio sistema. In generale, i requisiti eh, sono un elemento chiave, anche perché si parte da ciò che ha in mente il nostro cliente e per andare a finire quello che dovrebbe essere eh, il prodotto. Ecco, il primo problema è che quello che ci racconta il nostro committente non è esattamente quello che lui ha in mente. Poi c'è il problema che il nostro committente ci racconta qualcosa e noi magari lo capiamo in maniera diversa, perché abbiamo le nostre idee, i nostri concetti, e cerchiamo di adattare le nostre idee a quello che è il, il racconto del nostro committente. Però poi non siamo noi analisti che andiamo a realizzare il sistema ci sarà qualcuno che lo progetta, e allora in fase di progettazione ognuno inserisce del proprio, quindi l'idea può essere ancora diversa. Il progetto poi dovrà essere realizzato in pratica Qualcuno che scrive il codice e per cui in base a un, a un progetto che magari non funziona cioè qualche soluzione si trova e quindi c'è un sistema che bene o male eh, viene realizzato. Poi tra quello che viene realizzato dal programmatore e quello che alla fine viene dato in mano al cliente eh, spesso c'è ancora un altro passo perché c'è tutta la fase di correzione e eh, aggiustamenti eh, durante i test. Quindi, riuscire a capire esattamente che sistema dobbiamo sviluppare è un elemento chiave per poter andare a produrre il sistema corretto, quello che serve al cliente. Che spesso non coincide al 100% con quello che il cliente ci dice. Quindi, eh, la fase, il processo che ci porta a definire i requisiti è quello che noi chiamiamo eh, il processo di ingegneria dei requisiti che eh, consiste nell'andare a catturare le idee del nostro eh, cliente e eh, cercare di descriverle eh, nel miglior modo possibile. Vedremo dopo che miglior modo in realtà si eh, qualifica in una serie di caratteristiche specifiche dei requisiti. Abbiamo detto che i requisiti hanno questo doppio ruolo eh, di qualcosa che deve essere comprensibile e verificato dal nostro cliente e punto di partenza per la parte di eh, progettazione e sviluppo del sistema. Inoltre i requisiti, oltre ad avere questa doppia funzionalità, eh, possono essere scritti a diversi livelli di dettaglio. Di solito... Ci sarà una parte dei requisiti, quella per il cliente, che è un po' più di alto livello, magari non contiene troppi tecnicismi, mentre invece quella che serve per lo sviluppo, eh, inevitabilmente deve avere eh, molti dettagli e precisi. Quindi, tutto questo è requisiti. Ecco, in generale... Possiamo identificare tre fasi principali nella definizione dei requisiti, una fase iniziale che si chiama di licitation in cui andiamo a eh, catturare eh, diciamo in modo maieutico quello che il nostro cliente vorrebbe. Una volta che abbiamo questo c'è una fase di analisi, quindi cerchiamo di capire che cosa abbiamo catturato e infine c'è una fase di formalizzazione con varie tecniche che probabilmente conoscete. C'è ovviamente tutta una fase di verifica e convalida, BNB, che riguarda anche i requisiti. Le tecniche di elicitation sono numerose, ma non le vedremo questa breve panoramica su che cosa sono i requisiti, come pure quelle di analisi e di formalizzazione dei requisiti. Le tecniche di formalizzazione sono quelle classiche eh, che probabilmente conoscete, quindi eh, i diagrammi di attività, eh, i modelli eh, informativi scritti con UML o con eh, modelli di entità relazione, diagrammi eh, o, o modelli eh, di macchina stati. quindi esistono vari livelli e varie tipologie di eh, formalismi che possono essere utilizzati per andare a descrivere i requisiti in maniera precisa. Abbiamo detto del doppio ruolo di, dei requisiti ecco, eh, di solito si identificano due parti eh, in un documento di requisiti una che viene chiamata di requisiti utente e un'altra di requisiti di sistema noti anche come eh, requisiti per lo sviluppo, per lo sviluppatore. I requisiti utente sono qualcosa che deve essere eh, scritto in maniera relativamente semplice, deve essere facile, di facile comprensione per il committente, quindi qualcuno che non abbia specifiche conoscenze tecniche eh, del, della realizzazione, delle tecniche di realizzazione del software, e poi ci sono i requisiti di sistema che invece descrivono nel dettaglio tutti i vincoli a cui deve sottostare il sistema e che saranno la base per lo sviluppo del sistema. Se volete la parte di requisiti utente è la parte introduttiva e la parte di requisiti di sistema è quello che spesso rappresenta l'annesso tecnico di un contratto in cui è tutto scritto con la massima precisione, in maniera non ambigua, quindi può essere la base per un contatto, può, eh, può essere verificato a posteriori eh, nel dettaglio. Un paio di esempi eh, diciamo, di alto livello eh, di requisiti. Se noi andiamo a scrivere i requisiti utente andremo a scrivere qualcosa eh, del tipo eh, il sistema deve fornire un eh, meccanismo eh, per rappresentare e accedere a dei file esterni che possono essere modificati tramite altri strumenti questa è una frase abbastanza generica può voler dire tutto o niente, chiaramente deve essere interpretata nel contesto di un documento un po' più esteso ma è molto di alto livello, ci dà un'idea di che cosa deve fare il sistema se invece parliamo di requisiti di sistema allora il livello di dettaglio e la precisione deve aumentare decisamente, per cui l'utente deve avere a disposizione eh, delle funzionalità che gli permettono di definire i tipi di file esterni. Ogni tipo di file esterno deve essere, eh, può essere associato a uno strumento che può essere applicato al file. Ogni eh, tipo di file esterno può essere rappresentato da una icona specifica che verrà mostrata all'utente. Devono essere fornite delle funzionalità per eh, rappresentare eh, in maniera con un'icona e permettere di definire questa icona eh, all'utente. Poi. Quando un utente seleziona un'icona che rappresenta un file esterno, il risultato è che si applica il tool precedentemente definito, associato con il tipo di file, al file che è rappresentato dall'icona. A questo punto la frase... Decisamente più complessa rispetto a quella che troviamo sopra, ma è molto più precisa, quindi ci dice esattamente cosa deve fare il sistema a fronte della selezione di un'icona che rappresenta un file. Quindi abbiamo il tipo, abbiamo l'icona e abbiamo gli strumenti definiti precedentemente. A queste descrizioni testuali noi possiamo anche associare un qualche eh, diagramma, in funzione del livello di eh, conoscenze informatiche del nostro cliente, eh, possiamo includere questo già nella parte di eh, user requirements, ma molto più probabilmente lo metteremo nella parte di system requirements, in cui andiamo a catturare quelli che sono i concetti. Qui c'è un uno schizzo di un diagramma delle classi in cui abbiamo il file che è legato eh, molti file sono legati a un tipo di file il tipo di file è legato a un'icona ed è anche legato a uno strumento quindi abbiamo dei concetti abbiamo eh, dei legami tra questi concetti attenzione che questo è puramente una rappresentazione dei concetti a livello di requisiti non è detto che Nell'andare a realizzare il sistema questo tipo di struttura sia poi utilizzato ad esempio per andare a realizzare un database. Okay. Probabilmente sarà il punto di partenza ma non necessariamente quello che utilizzeremo alla fine. Questi sono concetti che sono evidenti e utili al nostro cliente e allo scopo di descrivere che cosa fa il sistema. Quindi, per riepilogare, ogni tipo di requisito ha un insieme di lettori che sono distinti. Per cui abbiamo che i requisiti utente dovranno essere letti ovviamente dai manager del nostro cliente, eh, dagli utenti, gli utenti potenziali del sistema devono essere in grado di capire cos'è cos è scritto dentro i requisiti eh, utente, dai manager di chi andrà a sviluppare il software, notate che qui manager intende qualcuno che non ha una conoscenza eh, specifica eh, di tecniche e tecnologie informatiche, e quindi necessita di un linguaggio ovviamente semplice e abbiamo ovviamente gli, gli ingegneri e il sistema architect eh, che andranno a sviluppare il sistema. I requisiti di sistema hanno un insieme di eh, lettori diverso. Ovviamente i sviluppatori, i system architect, i client engineers, in parte anche quelli che sono gli utenti. Perché una descrizione precisa come quella che abbiamo visto nell'esempio di prima può essere compresa dall'utente, quindi l'utente può capire se quello è ciò che gli serve oppure leggendo quello sa che cosa il sistema sarà in grado di fare. Il passo successivo, che non riguarda più i requisiti ma riguarda la progettazione interna, è eh, il design del sistema. E questo ormai è un qualcosa che non è più per i manager o per, i, eh, per gli utenti, ma è per il personale tecnico che andrà a sviluppare il software. Ecco, qui, io qui non l'ho messa ma ci andrebbe qui una linea molto spessa per andare a distinguere quelle che sono i requisiti da quella che è la progettazione. Del passare dai requisiti alla progettazione cambia completamente la prospettiva, perché i documenti di specifica dei requisiti rispondono alla parola che cosa deve fare il nostro sistema. Quando passo alla progettazione, la prospettiva cambia e quindi da quel punto in poi la domanda che mi faccio non è più che cosa deve fare il nostro sistema, perché quello è scritto eh, nei requisiti, ma come il mio sistema può fare le cose scritte nel documento di specifica dei requisiti. Quindi la prima regola a tenere a mente quando si descrivono i requisiti è che non devo andare a descrivere come il mio sistema verrà realizzato, ma che cosa fa. Quindi, quali sono gli aspetti principali di che cosa fa un sistema? Fondamentalmente abbiamo due principali aspetti. Che sono detti gli aspetti funzionali e quelli non funzionali o di qualità. Gli aspetti funzionali, eh, come dice la parola, fa pensare al concetto di funzione matematica, ci dicono, dato un ingresso, qual è l'uscita prodotta dal nostro sistema, banalizzando eh, le funzionalità del sistema. Quindi quali sono le funzionalità che il nostro sistema deve produrre. Come risponde alle nostre richieste. I requisiti di qualità in genere invece possono essere visti come un insieme di vincoli che noi definiamo sul nostro sistema. Questi vincoli possono essere di, di vario tipo, possiamo avere dei vincoli temporali, quindi il nostro sistema deve rispondere alle nostre richieste entro un certo tempo. Eh, Possono essere dei vincoli eh, sul processo di sviluppo, quindi ci dicono che il nostro processo di sviluppo deve essere fatto in un certo modo, deve produrre una certa documentazione, eh, deve corrispondere a certi standard, che il prodotto eh, deve essere conforme ad alcuni standard. Quindi abbiamo molti dettagli. Tra i requisiti di qualità eh, a volte vengono trattati in maniera separata, ma di fatto rientrano sotto l'insieme dei requisiti di qualità, ci sono quelli che sono chiamati requisiti di dominio, che in realtà non sono definiti dal nostro cliente, ma ci sono perché noi ci muoviamo in un certo dominio. Ovviamente ci sono dei vincoli fisici e ci sono, ad esempio, dei vincoli legislativi se stiamo sviluppando un sistema di contabilità eh, non è che possiamo muoverci di tanto, abbiamo una serie di eh, norme che ci impongono chiaramente come eh, gestire tutti i documenti. Okay. Quelli sono dei vincoli fissi per il dominio. Se voi state scrivendo un programma per poter eh, compilare la dichiarazione dei redditi Beh, I vincoli sono fortissimi, il tracciato della dichiarazione di redditi è dato, il significato di ogni casella, le regole con cui vengono calcolati, questi sono tutti i vincoli di dominio, okay? che influenzano pesantemente anche gli aspetti funzionali, ma ad esempio la disposizione delle caselle sulla dichiarazione, quello è chiaramente qualcosa che non riguarda le funzioni, quindi i calcoli che vengono fatti. Ma sono vincoli eh, fortissimi su come il nostro sistema, quali sono eh, le possibilità per noi di realizzare il sistema quindi di solito eh, istintivamente quando pensiamo ai requisiti noi come prima cosa eh, immaginiamo quelli che sono i requisiti funzionali eh, molto spesso i requisiti non funzionali sono un'altra parte decisamente importante. Anche perché in alcuni contesti eh, se il mio sistema non rispetta tutti i requisiti funzionali, tutto sommato lo posso usare, ma ci sono alcuni requisiti non funzionali così fondamentali che rendono il sistema completamente inutilizzabile. Di nuovo immaginate il sistema per gestire la dichiarazione di redditi che eh, decidi di stampare eh, una eh, cifra non dove è previsto dal tracciato standard ministeriale ma in un altro posto, okay? la cifra c'è, è giusta, quindi da un punto di vista funzionale non si può dire nulla, eh, ma è al posto sbagliato sul tracciato e quindi è inutile, non me ne faccio niente in un programma di questo tipo. Consideriamo un piccolo e eh, molto semplice esempio per andare a vedere eh, alcuni casi di requisiti funzionali e poi non funzionali. Il sistema che eh, consideriamo è questo, si chiama LibSys, è un sistema eh, per eh, una eh, biblioteca che permette l'accesso a un database eh, ampio di articoli io voglio poter accedere ad articoli scritti in varie, eh, varie, varie riviste e eh, dalla mia biblioteca voglio poter accedere anche ad articoli che sono magari memorizzati in remoto, in vari database e voglio poterli poi eh, successivamente eh, stampare e poter leggere quindi fondamentalmente il sistema Libsys deve permettere agli utenti di eh, andare a ricercare gli articoli, eh, scaricarli e eh, stamparli. Alcuni requisiti funzionali per questo sistema potrebbero essere scritti in questo modo, quindi requisito funzionale 1, eh, l'utente deve essere in grado di eh, ricercare all'interno di tutti eh, i database, l'insieme di database o in un sottoinsieme. Quindi io voglio cercare la, tutti gli articoli che hanno a che fare con eh, la parola eh, qualità eh, in generale oppure voglio restringere la qualità ai database che contengono eh, riviste e articoli eh, relativi al software. L'altro requisito funzionale è che il sistema eh, dovrà fornire dei visualizzatori appropriati per poter leggere i documenti che sono memorizzati eh, nell'area dei documenti. Requisito funzionale numero 3, eh, ogni ordine per scaricare un documento, viene assegnato eh, a un identificatore univoco eh, che l'utente del sistema eh, potrà copiare nella sua area di memorizzazione permanente. Ora, ovviamente questi non sono tutti i requisiti di un sistema eh, di questo tipo, sono eh, un estratto, ma già qui possiamo iniziare a vedere eh, alcuni problemi se io vi chiedo secondo voi che cos'è un visualizzatore appropriato eh, dipende un visualizzatore appropriato può voler dire eh, molte cose allora, se io devo andare a implementare il sistema, un visualizzatore appropriato, volendo fare il minor sforzo possibile, può essere un qualcosa che visualizza il testo di un documento, magari perdendosi la formattazione. Mi restituisce l'equivalente in HTML o in testo puro. Lo estrai da un PDF, lo estrae da un documento Word, lo estrae da un HTML o da qualunque altro tipo di documento e mi restituisce il testo perde le figure, perde la formattazione. Però per me è appropriato. L'utente magari desidera un qualcosa meglio, per cui a fronte di un eh, articolo memorizzato in un particolare formato, eh, PDF, eh, documento ePub per i eh, libri elettronici, eh, un documento Word, un documento scritto eh, con qualunque altro eh, word processor eccetera deve esserci un visualizzatore specifico che mi permetta di visualizzare tutte le caratteristiche di questo documento quindi senza perdere nessun dettaglio ecco questo è un esempio tipico di eh, ambiguità nei requisiti che è il problema principale eh, che bisognerebbe evitare questo deriva dal fatto che i requisiti precedenti sono scritti in linguaggio naturale magari in maniera non troppo dettagliata ma fatto sta che in quelle poche righe abbiamo già trovato un problema ce n'erano altri eh? non, non, non mi soffermo ma è facile trovare altri problemi quindi a fronte di requisiti che sono ad esempio ambigui non sono ottimali il risultato è che quello che viene sviluppato molto probabilmente differisce da quello che era nell'idea originale del nostro cliente e questo ovviamente è, è un limite perché il risultato è che produciamo un sistema che il nostro cliente non accetterà quindi dovremo andare a modificare tutto ricordatevi che a ogni passo requisiti, design, implementazione test, rilascio il costo di correzione sale di un ordine di grandezza quindi se io mi accorgo che ho sbagliato a scrivere qualcosa nei requisiti, ma me ne accorgo quando rilascio il sistema il costo è enorme perché devo andare a riscrivere i requisiti correttamente, a riprogettare il sistema eventualmente reimplementarlo, ritestarlo, eccetera quindi il costo cresce. In generale quando parliamo di eh, requisiti abbiamo una serie di eh, qualità positive che questi devono avere. I requisiti dovrebbero essere corretti, non ambigui, eh, completi, eh, coerenti. Con, eh, ordinati in base all'importanza, all alla stabilità, eh, verificabili, facilmente modificabili e tracciabili. Beh, innanzitutto corretti, perché eh, se andiamo a scrivere qualcosa che non c'entra nulla con i requisiti del nostro... Con i, necessità del nostro cliente ovviamente stiamo sbagliando. Quindi tutto ciò che scriviamo nei requisiti deve essere qualcosa che è utile al nostro cliente e il nostro eh, cliente deve essere in grado leggendo i requisiti di capire se il sistema eh, soddisfa quello che lui aveva in mente. devono essere non ambigui, l'abbiamo detto prima, è, diciamo che è il problema principale. Quindi, in teoria, ogni requisito, ogni dettaglio di un documento di requisiti deve avere un'unica interpretazione. Un modo per fare questo è ad esempio garantire che eh, una particolare caratteristica di un prodotto sia descritta sempre uniformemente con uno stesso termine. Quindi la terminologia è un elemento fondamentale nella scrittura dei requisiti. Infatti molto spesso eh, una parte importante del documento dei requisiti è un glossario in cui tutti i termini fondamentali, essenziali per il nostro sistema eh, sono definiti non in assoluto, ma per l'ambito di cui stiamo parlando. Quindi, in questo documento, per visualizzatore appropriato, si intende, eccetera. Questo permette eh, di avere, per ogni termine, la stessa interpretazione sia da, chi, da parte di chi scrive, sia da parte di chi legge tutte, eh, la varia fattispecie di lettori eh, del documento di requisiti. Quindi in generale un documento di requisiti ogni volta che fa riferimento a un certo concetto usa lo stesso termine, quindi è estremamente noioso. E siamo abituati nei romanzi in cui... Eh, o neanche nel nostro scrivere quotidiano in cui cerchiamo di utilizzare sinonimi invece di ripetere la stessa parola ecco, nel caso dei requisiti dobbiamo fare il contrario evitare i sinonimi perché i sinonimi si prestano a interpretazioni ambigue devono essere completi okay, la correttezza e la completezza sono legati eh, ovviamente eh, non deve mancare nulla che sia essenziale per il nostro eh, committente dentro i nostri requisiti. E quelli che ci sono devono essere corretti, quindi devono corrispondere all'esigenza eh, del committente. Quindi tutto deve essere compreso e dobbiamo, eh, in generale, gestire nei requisiti tutti i possibili input. Quindi, ovviamente dobbiamo eh, dire che cosa fa il nostro sistema quando gli diamo dei dati eh, corretti, ma dobbiamo anche eh, descrivere il comportamento del sistema a fronte di dati non corretti, di come il nostro sistema è in grado di gestire l'anomalia. completezza è legata anche in parte all'ambiguità alla per cui ad esempio eh, avere tutti i termini definiti le unità di misura, eh, quello che utilizziamo è di nuovo di fondamentale importanza devono essere coerenti quindi non devono esserci parti diverse del documento dei requisiti che sono in conflitto tra di loro Uh, ad esempio, non devo avere uh, due parti diverse di un documento che eh, attribuiscono caratteristiche fisiche diverse allo stesso oggetto. Lo sfondo delle pagine deve essere bianco nel capitolo 1, nel capitolo 2 lo sfondo delle pagine deve essere tendenzialmente scuro. Ora, detto così, è banale, è ovvio, eh, da rilevare, ma se immaginate un documento di specifica di un sistema complesso che si lungo centinaia di pagine, ecco, a questo punto è molto facile che parti, magari scritte da persone diverse, abbiano dei conflitti. Non devono esserci delle inconsistenze logico-temporali, ovviamente, tra i requisiti, e eh, di nuovo la consistenza riguarda l'uso, consistente e coerente lo stesso termine per lo stesso concetto, quindi di nuovo legato anche all'ambiguità. Ecco, eh, completezza e coerenza, consistenza interna, eh, sono eh, due aspetti che spesso collidono tra di loro. Per cui, eh, mentre sono due caratteristiche che vorrei avere completamente e pienamente nel mio, nel mio documento di requisiti, eh, spesso nella pratica è difficile avere un documento eh, completo, che contiene tutti i dettagli e che abbia pure la coerenza interna completa. E molto spesso più vado nel dettaglio più è probabile che introduca dell'incoerenza. Questo perché eh, ovviamente più vado nel dettaglio più non può la stessa persona approfondire tutti gli aspetti dello stesso sistema e quindi abbiamo persone diverse che vanno a dettagliare aspetti diversi, e quindi devono fare uno sforzo extra per potersi mettere d'accordo e coordinare le, le, le, le attività. Eh, D'altra parte perché più vado nel dettaglio più vado a esplorare eh, aspetti del problema che magari non sono chiari eh, neanche al mio cliente, e quindi su un aspetto può cambiare idea, può avere eh, eh, idee e cambiano nel tempo e tornano eh. e quindi in generale, sebbene questi due aspetti siano importanti, eh, in pratica tendono a collidere con l'altro. Un altro eh, aspetto positivo dei requisiti è il fatto che siano ordinati. Eh, venga data una priorità, ad esempio, che cosa è più importante eh, e cosa è meno importante. Eh, questo è fondamentale eh, nella fase di sviluppo perché... Eh, Nessun sistema viene sviluppato con un approccio diciamo Big Bang in cui prendo il documento dei requisiti, a testa bassa scrivo il codice, consegno il software al mio committente. Di solito prendo un pezzettino di requisiti, provo a implementarlo e consegno, comunque eh, consulto il mio committente su una parte del mio sistema. Ecco, quale parte vado a scegliere come prima implementazione? La parte più importante. Quindi, nell'ottica di avere un approccio eh, iterativo e incrementale nello sviluppo del software, avere un ordine di importanza e di urgenza eh, tra i requisiti è fondamentale. E questa informazione può arrivare soltanto dal cliente quindi non la posso inventare io ma è un qualcosa che dipende fortemente dal cliente quindi richiede un'interazione eh, con chi utilizzerà il sistema eh, molto spesso eh, nei requisiti viene eh, dato un livello di necessità o di obbligatorietà per cui è, è molto comune trovare tre livelli Un livello obbligatorio, essenziale, per cui abbiamo un the system shall o must, deve fare qualcosa. Un livello condizionale, qui preferibilmente il comportamento del sistema dovrebbe essere questo, e quindi the system should, dovrebbe, è un livello opzionale che in realtà è un qualcosa in più. Non è strettamente necessario. Ora vi potreste chiedere, ma se qualcosa è opzionale e non è necessario, perché cavolo lo scrivo nel documento dei requisiti? Se in un esame vi dicono ah c'è questa parte opzionale, ma comunque arrivi a 30 nodi lo stesso, beh, vuol dire, mi concentro sul resto. Quella, magari, se arrivo alla fine delle due ore, ho tempo, la faccio. Chi me lo fa fare? O peggio, questa parte è opzionale, ma non ti dà nessun punto in più. Ecco, eh, il fatto è che i requisiti possono essere utilizzati per molti scopi. Eh, I requisiti possono descrivere, ad esempio, uno standard la tecnica che descriviamo qua sono per descrivere uno standard quindi ci possono essere diversi livelli di eh, aderenza a uno standard e qui ne abbiamo identificati tre i requisiti possono anche essere eh, la base per una qualche gara di appalto e quindi io definisco i requisiti eh, o i vari livelli e quindi vado a giudicare i vari concorrenti alla gara d'appalto in base ovviamente a se soddisfano tutti quelli essenziali eh, e poi ho delle preferenze per chi soddisfa eh, la maggioranza di quelli condizionali e magari qualcuno di quelli opzionali. Eh, L'altra motivazione per cui è utile avere questi livelli è che questi possono essere usati anche in termini di eh, programmazione di più iterazioni del mio eh, sistema. Quindi nella prima eh, versione del mio sistema alcuni eh, requisiti sono opzionali e invece diventano obbligatori nelle eh, versioni successive. Eh, altra caratteristica mh, importante eh, dei eh, requisiti e che devono essere verificabili torno un attimo al, allo schema di processo che abbiamo visto all'inizio eh, quando io vado a fare il mio test del sistema il punto di partenza e di riferimento che uso per andare a scrivere questi eh, test sono i requisiti quindi nel momento in cui io scrivo un requisito per il quale non sono in grado di scrivere un test cioè un modo di verificare se quel requisito è effettivamente realizzato nel mio sistema il requisito diventa inutile e il fatto che il sistema realizzi quel requisito o meno è un giudizio puramente soggettivo io posso dire una cosa e il mio cliente potrebbe dire il contrario. Quindi, eh, nell'ottica di avere un processo di verifica, quale dello sviluppo, i requisiti devono poter essere verificabili, altrimenti, eh, sono puramente indicazioni. Quindi questo è un eh, elemento fondamentale una caratteristica fondamentale dei requisiti. Devono essere verificabili. Devo poter scrivere un test che mi permette di verificare se quel requisito è stato implementato o no dal mio sistema. Eh, che cos'è un test? Beh, è una procedura che in un tempo finito, eseguita da un essere umano o da una macchina, vi porti a dare la risposta sì o no. Il sistema è, eh, risponde al requisito oppure non lo fa. Per cui la verifica di un requisito può anche essere affidata a un essere umano, ma eh, nel migliore delle ipotesi eh, io devo poter anche essere in grado di scrivere eh, dei test che automaticamente vanno a verificare il mio sistema. Ovviamente per scrivere dei test automatici eh, il dettaglio del mio requisito deve essere molto più elevato. Immaginate il seguente esempio, eh, il mio sistema deve andare a verificare se le fotografie scattate da una certa eh, macchina automatica eh, corrispondono a certi vincoli, quindi quelli ad esempio delle fototessere. Quindi eh, l'area coperta dalla, eh, dal viso della persona deve, essere, eh, la parte, deve coprire la maggior parte della fotografia. Questo potrebbe essere verificabile da un essere umano. Il concetto di maggior parte è un po' vago, ma più della metà. Okay? Eh, se volessimo essere più precisi, quindi eh, poter scrivere un test che verifichi questo in maniera automatica, allora dovremmo andare a dettagliare in maniera molto più precisa. Quindi dovremmo dire che eh, l'area del viso eh, deve coprire almeno il 60% della superficie della fotografia e magari andare a dire come determiniamo l'area del viso all'interno della fotografia. Quindi anche la verificabilità ha alcune sfumature. Tenete presente che eh, su dettagli eh, diciamo, testuali è abbastanza facile andare a scrivere dei requisiti verificabili. Quindi il risultato di un'operazione deve essere X. È decisamente più complicato andare a scrivere dei requisiti verificabili su aspetti visuali e di interfaccia utente, anche se non è impossibile è decisamente più complicato. I requisiti devono essere modificabili. Eh, di nuovo, l'idea un po' semplificata che eh, io parlo col cliente, scrivo il documento dei requisiti, lo passo al... Eh, reparto di produzione, e questo mi restituisce il software, un... non funziona nella pratica. Di fatto i requisiti cambiano molto frequentemente nella vita di un qualunque progetto software. Questo perché un po' i requisiti li raccolgo man mano che sviluppo il mio sistema. Non posso pensare di raccogliere tutti i requisiti e poi quando ho finito iniziare a sviluppare il sistema di solito lo faccio in maniera incrementale e nel frattempo raccoglio i requisiti un po' perché i requisiti cambiano cambiano perché cambia il contesto, cambiano perché il mio cliente cambia idea eh, per vari motivi quindi di solito i requisiti non succede mai che siano esattamente gli stessi eh, nel, dal momento in cui inizio lo sviluppo al momento in cui consegno il prodotto per cui è fondamentale che sia facile modificarli altrimenti spendo eh, delle energie inutilmente eh, per fare un lavoro che comunque so in partenza che deve essere fatto quindi un documento dei requisiti deve, deve essere ben strutturato non è un romanzo in cui ci sono i vari capitoli e dentro i vari capitoli c'è un flusso di eh, frasi una dopo l'altra, ma eh, ci sono sezioni sotto sezioni ben determinate. Eh, non deve essere ridondante, perché se la stessa eh, concetto viene scritto più volte nel documento, nel momento in cui devo modificarlo, la modifica deve essere fatta in più punti che è lo stesso concetto di un linguaggio di programmazione. Se riporto lo stesso codice più volte, appena lo devo modificare, la modifica deve essere riportata più volte. E i requisiti devono essere separati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho due aspetti distinti, due requisiti distinti, questi devono essere scritti separatamente e non mischiati ad esempio, all'interno di un'unica frase. Perché se mi ritrovo dei requisiti che non sono separati ma sono mescolati l'uno con l'altro, la modifica di uno dei due risulta molto più complicata. Il rischio è di modificare uno e andare a inficiare l'altro. tracciabili quindi i requisiti devono essere tracciabili in due sensi in avanti e all'indietro devono essere tracciabili all'indietro nel senso che devono fare riferimento a ogni possibile sorgente di informazione che viene utilizzata nei requisiti di nuovo faccio l'esempio della dichiarazione dei redditi se io ho un requisito che mi dice che eh, la detrazione deve essere calcolata in un certo modo che c'è una certa eh, percentuale da applicare ecco questo non me l'ha raccontato il mio cliente, è scritto in un certo capitolo di qualche decreto di una qualche legge e quindi è fondamentale nei requisiti dire qual è la sorgente di questa informazione. In avanti Tutte le attività che faccio dopo, la progettazione e la scrittura del codice, le faccio perché c'è qualche requisito che io devo implementare. Quindi è importante, dato il requisito, sapere quali elementi della mia architettura sono utili a realizzare quel requisito, quali frammenti di codice supportano quel requisito e viceversa, dato un frammento di codice, vorrei sapere perché l'ho scritto, a quale requisito fa riferimento. Eh, la tracciabilità è un elemento fondamentale nel momento in cui io devo andare a eh, modificare o a correggere il mio codice. Torno eh, un'altra volta al modello di processo. Se io mi accorgo eh, durante il test di un sistema che un dato requisito non è stato realizzato nel mio sistema e i miei requisiti sono tracciabili, io a partire dal requisito non implementato, scoperto dal test, posso risalire direttamente agli elementi di, di, del, dell'architettura o del design di basso livello o direttamente del codice. Quindi se io non ho eh, la tracciabilità, a questo punto, devo andare a cercare in qualche modo nel codice questa informazione. Quindi la tracciabilità è un altro elemento molto importante nell'andare a fare tutte le operazioni di verifica e convalida della mia eh, applicazione in generale eh, come faccio a verificare queste buone caratteristiche di un documento dei requisiti? la risposta è più semplice lo leggo eh, ma lo leggo utilizzando un processo possibilmente strutturato, quindi faccio un'operazione di revisione. Eh, nel fare la revisione di un documento, di requisiti, è molto utile avere dei riferimenti, quindi una serie di difetti tipici che io devo andare a ricercare nel documento. Esistono varie classificazioni e tassonomie di difetti di requisiti. Eh, io qui ho, ho elencato in maniera eh, non troppo ordinata eh, le tipologie principali di difetti che possono essere eh, trovati in un documento di requisiti. Beh, ci sono due grosse categorie, eh, omission and commission, mancanze e Ero i materiali. Eh, omission, ovviamente, ho dimenticato qualcosa. Sì, sì sicuro. Eh, molto spesso addirittura è così. Sulle, sulle omission io difficilmente leggendo un documento se non ho conoscenza del problema le posso scoprire per cui effettivamente queste devono essere rilevate dal mio cliente quindi devo andare da lui e dire manca qualcosa eh, qui eh, non sto cercando di capire di chi è la colpa ma sto cercando di capire se c'è qualcosa che non va qui sulla colpa eh, ne parliamo dopo per cui se scopro che un certo paragrafo pieno di difetti è stato scritto da una certa persona, magari eh, prendo opportunazioni, ma eh, la causa può essere la più, la più la disparata. L'obiettivo durante la fase di revisione del documento di requisiti è capire se c'è qualcosa che non va. Poi trovare la causa e trovare la possibile soluzione sì, sì, è importante farlo, ma sono sicuramente passi successivi. Oltre al primo, tutte le altre eh, sono errori che ho fatto. Non ho dimenticato qualcosa, ma ho fatto qualcosa male. Allora, eh, inconsistenze o contraddizioni, quindi scrivo una cosa da una parte e qualcosa di non consistente da un'altra. L'esempio eh, classico dei, dei colori delle interfacce grafiche, eh, un altro esempio... Eh, possono essere delle sequenze temporali in cui qualcosa da una parte deve venire prima di un certo evento e dall'altra parte deve venire dopo eh, questo è abbastanza comune eh, l'ambiguità come al solito quindi ho la non, non ho eh, la possibilità di interpretare un requisito in maniera univoca eh, ho scritto qualcosa di completamente sbagliato fattualmente sbagliato ho introdotto delle informazioni estranee. Ho fatto quello che si chiama overspecification. Ricordo, i requisiti mi dicono che cosa deve fare il mio sistema, what, e compito invece della fase di progettazione andare a dire come il mio sistema lo fa, how. Ecco, ogni volta in cui aggiungo un come all'interno dei requisiti, sto commettendo un errore. Eh, L'errore non è semplicemente dovuto al fatto che io ho deciso a priori che un documento mi dice cosa e l'altro mi dice come. Il punto è che se io metto dei dettagli ulteriori, non richiesti sto andando a mettere dei pesanti vincoli sulla fase di progettazione e quindi limito la libertà di chi dovrà andare a progettare quindi chi progetta e si trova dei vincoli che non erano necessari magari non è in grado di trovare la soluzione ottimale perché si scontra con questi vincoli Quindi non può sapere se quei vincoli siano o meno necessari quello è un documento concordato col cliente a quello deve attenersi quindi eh, è fondamentale non andare a mettere elementi di progettazione dentro il documento di requisiti eh, il mio documento può essere non strutturato appropriatamente quindi abbiamo detto che perché il documento sia facilmente manutenibile, è importante definire una struttura chiara. Ecco, se io non metto questa struttura oppure vado a mettere informazioni nella sezione sbagliata del documento, a questo punto ovviamente ho commesso un errore. L'esempio più classico è metto eh, dei requisiti di qualità non funzionali all'interno della parte funzionale. Ridondanza è un altro tipico errore in cui ripeto la stessa cosa più e più volte con il risultato di rischiare di essere incoerente e di rendere il documento poco manutenibile. Tutta questa serie di qualità e elenco di difetti tendenzialmente si applicano più alla parte dei requisiti funzionali che a quella di requisiti eh, non funzionali, ma in parte eh, possono essere applicati anche alla seconda parte. A questo punto io farei una pausa e poi continuerei a parlare di requisiti eh, non funzionali e eh, del documento di specifica dei requisiti.